Gli U2 omaggiano Prince suonando Purple Plurine nel loro live. In attesa di farci ascoltare il nuovo disco, in uscita a fine anno, gli U2 sono in tour con una serie di concerti legati al loro storico album The Joshua Tree, che quest'anno compie 30 anni. Nella data di Minneapolis hanno voluto rendere omaggio a Prince, il geniale artista scomparso l'anno scorso, originario della città, intonando il ritornello di Purple Riley. Il tour per celebrare Te Joshua 3. Il tour celebrativo per i 30 anni di che Joshua 3 è partito lo scorso 12 maggio da Vancouver, in Canada, passando dagli Stati Uniti e, nel mese di luglio, è arrivato in Europa, con le date di Londra, Berlino e il doppio appuntamento di Roma. Nei concerti, gli U2 hanno suonato i pezzi più rappresentativi della loro carriera. Dando maggiore spazio allo storico album del 1987, Sunday Bloho di Sunday, Verete Strait Save non e anche pezzi mai suonati dal vivo come Red Il Mining Town. Il venerdì 8 settembre, in occasione della data a Minneapolis, Bono e compagni si sono lasciati andare a un omaggio a Prince. Suonando due delle canzoni simbolo dell'artista come coda di due pezzi della band. Così a vertigo si è accodata Let's Go! One si è fusa perfettamente col ritornello di Purple Rain, con grande entusiasmo da parte del pubblico. Nella data di Detroit, invece, la band si è esibita insieme a Patti Smith. La cantante si è unita al gruppo durante la performance di Motorsoft e di che ha concluso intonando la sua people Love Vete Power. L'ultima data del Te Joshua 3 Tour è prevista per il 19 ottobre a San Paolo, in Brasile. Il nuovo disco di Bono e Co. Proprio prima delle due date italiane. Bon aveva confermato l'uscita del nuovo disco, già pronto quest'estate. Di questo nuovo album conosciamo sicuramente il titolo Song of Experience, ispirato alle songs of innocence and of experience del poeta inglese William Black. Non c'è ancora una data ufficiale di uscita, ma molto probabilmente sarà il 1 ⁇ grado dicembre, che è anche la giornata mondiale per la lotta all'AIDS che vede da sempre molto impegnata la band irlandese e Bono in prima persona. Anche la copertina potrebbe non essere un mistero, visto che alla fine dei concerti di The Joshua 3 tour viene mostrata sempre una foto, scattata da Anton Corbin, che ritrae il figlio di Bono, Illya, mano nella mano con la figlia di Tegge, Sian. Le canzoni sono molto personali e riflessive, Bono ha messo le proprie emozioni completamente a nudo e ha trasferito tutto nei nuovi brani. L'album ha avuto una lunga genesi, pare dovesse uscire già verso la fine dell'anno scorso ma, forse per la ristampa e il tour di The Joshua 3, l'uscita è stata rimandata alla fine del 2017. Intanto, gli U2 hanno pubblicato un nuovo pezzo, The Blackout, condiviso sui social inaspettatamente, come un vero e proprio omaggio ai fan. Il vero primo singolo estratto dall'album è Però You Ready Best In Gabut Me, uscito il 6 settembre.